Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Sono stati giorni di festa ma anche di controlli serrati da parte delle forze dell'ordine. Vediamo il servizio. Controlli a tappeto a Pasqua e Pasquetta da parte dei carabinieri nell'Aretino un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impegnate numerose pattuglie tra quelle del nucleo operativo radiomobile e quelle delle stazioni dipendenti. In questi due giorni di festa sono state così sette le persone denunciate per guida in stato di ebrezza. Si tratta di uomini tutti originari di Arezzo e provincia tra i 30 e i 45 anni per i quali controllati al volante delle proprie auto è stato accertato che fossero in evidente stato di alterazione psicofisica per aver alzato decisamente troppo il gomito. Ne guai anche un 34enne residente in provincia di Siena controllato a piedi in stato di ebbrezza all'esterno di un noto locale notturno di Arezzo. Per lui è stato disposto il provvedimento di allontanamento previsto dal DASP urbano. Sono state infine elevate 15 contravvezioni per la violazione del codice stradale, di cui due per la mancata copertura assicurativa obbligatoria con sequestro amministrativo dei veicoli. Nel Cortonese invece sono state rubate attrezzature da picnic sul monte Ginezzo. È successo alla vigilia di Pasqua quando i ladri hanno portato via tutti gli arredi pubblici che erano stati installati qualche anno fa. La presidente della comunità montana cortonese ha lanciato un appello affinché gli arredi vengano restituiti. È stata poi presentata denuncia ai carabinieri. Ed è stato invece rintracciato ad Arezzo uno dei responsabili del furto messo a segno circa due mesi fa in una tabaccheria di Monte Regioni. Il bottino fu di circa 10.000 euro. È stata la Polizia di Stato a riuscire ad individuare uno dei componenti della banda. Si tratta di un palermitano 42enne che vive in Valdarno. Fondamentale la visione dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza Adesso proseguono le indagini per risalire all'identità degli altri due complici. E la Polizia di Stato celebra domani ad Arezzo il 171 anniversario della fondazione. L'appuntamento è al Teatro Petrarca dove il questore Maria Luisa Di Lorenzo premierà gli agenti che si sono distinti a livello operativo. Sarà anche l'occasione per tracciare un bilancio dell'ultimo anno nel corso del quale sono state 184 le persone arrestate ed invece 911 quelle denunciate. Voltiamo pagina, fa molto parlare in questi giorni la storia del piccolo Enea lasciato dalla mamma nella culla per la vita il giorno di Pasqua. Questo è un servizio a disposizione dei genitori che non se la sentono di tenere con sé i loro bimbi. Non tutti sanno però che è possibile anche partorire in ospedale, in anonimato e in piena sicurezza, è possibile farlo anche ad Arezzo.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 Passiamo alla politica. La Giunta ha approvato oggi il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla ristrutturazione di Piazza Giotto un passaggio ulteriore rispetto alla delibera già assunta a dicembre per procedere alla gara di affidamento dei lavori. Il progetto, per oltre un milione e mezzo di euro, prevede la demolizione dei muretti per l'ampliamento delle aiuole, della fontana e delle pavimentazioni esistenti. La nuova piazza sarà caratterizzata da pavimentazioni, in lastre di gressa, alberature, e un impianto di illuminazione pubblica. Il progetto, infine, prevede intervento di ampliamento dell'attuale Sacrato del Sacro Cuore. E ancora politica, il Comune di Arezzo ha infatti già lavoro per un'estate di servizi per bambini e famiglie, che parte dall'esperienza dello scorso anno, ma quest'anno si amplia. Torna infatti Tempo Bello, il portale che mette in contatto associazioni che organizzano esperienze educative estive e famiglie che vogliono dare opportunità ai propri figli. Un portale che vede il comune selezionare chi offre percorsi ludico-ricreativi. Le associazioni potranno usufruire gratuitamente degli spazi municipali come scuole, parchi e piazze. Il comune di Arezzo anche quest'anno mette a disposizione buone da 150 euro per tutte le famiglie entro i 35.000 euro di ISEE. Cambiamo argomento adesso al Circolo Artistico di Arezzo è arrivata una lettera davvero in attesa firmata da re Carlo III. Dice proprio io, dice eh, ringrazio per questa manifestazione eh, che, che è stata di grandissimo conforto in questo momento di immenso dolore per la morte della mia amata madre è una cosa veramente notevole. Una lettera inviata direttamente da Buckingham Palace al presidente del circolo artistico Federico Calvelli, firmata da Re Carlo III. Il motivo è il ringraziamento per la serata organizzata dal circolo artistico lo scorso 12 novembre per rendere omaggio alla regina Elisabetta, una conferenza sui gioielli della corona e poi una cena con i piatti preferiti della sovrana. Questa manifestazione che doveva essere di, di omaggio alla regina viva è, è diventata una, un omaggio al, alla memoria de, della regina. Una bella serata che sembrava essere passata inosservata al consolato inglese che era stato informato e con tanto di invito. Invece nelle scorse ore la bella sorpresa. Arriva una lettera eh, da, da Buckingham Palace, eh, Royal Mail, è una lettera del, del re Carlo III, dove c'è il ringraziamento fervido per questa presenza, dice Carlo, in un momento in cui di grande dolore. È stato veramente gentile, scrive il sovrano da parte vostra, avermi inviato un meraviglioso e generoso messaggio a seguito della morte della mia amata madre. Le vostre toccanti parole mi sono state di enorme conforto e non posso dirvi quanto le abbia apprezzate in questo momento di immenso dolore. E questo ci ha, ci ha riempito di, di, di, di gioia perché ormai non se l'aspettava più nessuno. L'olio turismo in Toscana è raccontato in uno spot emozionale. Una storia quotidiana che racconta il paesaggio olivicolo toscano e le esperienze legate all'olio extravergine di oliva che si possono vivere nella regione, che con questo prodotto di alta qualità è conosciuta in tutto il mondo. Il video che vediamo è stato presentato oggi nella sala delle esposizioni di Palazzo Strozzi a Firenze. Sono 56 attualmente i comuni toscani che hanno aderito alle città dell'olio.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 A Castiglion Fiorentino invece sarà restaurata l'opera Crocifissione di Michelangelo Tizzi, grazie all'Art Bonus, l'incentivo fiscale a sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale pubblico italiano. Il dipinto, un olio su tela datato 1616, è uno dei più illustri della pittore Castiglioni. Attualmente è stato esposto alla chiesa delle santucce, nei prossimi giorni invece sarà trasferito in un'altra chiesa, in quella di Sant'Angelo al Cassero, dove resterà visitabile per tutta la stagione estiva sino al restauro. In città d'Arezzo invece nella cappella della Madonna del Conforto è stato un lunedì dell'angelo caratterizzato dalla musica in occasione dei 25 anni del Serra Club di Arezzo. lunedì dell'angelo con un concerto di brani del repertorio sacro nella cappella della madonna del conforto ad arezzo Serra Club, un movimento internazionale legale al servizio della Chiesa Cattolica in occasione dei 25 anni della Fondazione, ha infatti deciso di festeggiare con la musica con un concerto di due interpreti internazionali, il soprano Francesca Martini accompagnata al violino di Alexis Rousseau. Devo dire che la, in particolare la cappella della Madonna del Conforto dove ho proprio cantato la mia prima aria ed era un matrimonio quando ancora ero studente, quindi... C'è un legame particolarmente forte e soprattutto il programma che presenteremo mo, dà molto spazio alla parte dedicata alla, alla Madonna. Ha deciso di presentarci Sarabandu la Sarabanda ed uh, altri uh, brani dalla uh, seconda suonata uh, von, di, von eh, di Bach ed è molto contento di poter riproporre oggi ehm, i suoni particolari e le melodie eh, che questo grande autore eh, porta con sé. Nel corso della serata sono state infine raccolte offerte da devolvere al progetto del Club Serra destinato alla rinascita di Aleppo. Giornate di musica, spettacoli e gastronomia per la prima edizione del uh, Beltane Celtic Festival. Il Castello dei Sorci di Angliari ospiterà la manifestazione dal 29 aprile al 1 maggio con un ricco programma con oltre 70 iniziative rivolte a tutte le età di ingresso gratuito che promosse dall'Associazione Cerchio delle Antiche Vie permetteranno di vivere un suggestivo viaggio tra le atmosfere e le tradizioni dei popoli celti. Cambiamo argomento, il 2023 ormai è noto, è l'anno del centenario dell'Arezzo, ma anche quello del sessantesimo delle farmacie comunali aretine. Queste due realtà hanno così unito le forze per una bella sorpresa ai nuovi nati scritto quando sarai grande potrai decidere su quali colori ti faranno battere forte il cuore noi intanto ti aspettiamo, lo stadio comunale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 Posso ti fare per varie regioni, ma sentirsi parte di un qualcosa è qualcosa di più. Quindi in questo caso partendo dai bambini, dai neonati, perché qui proprio, si parla dei, appunto delle cicogne amaranto quindi proprio i, i neonati e di conseguenza le famiglie, crea senso di appartenenza. Passiamo al calcio giocato, domenica alle 15 si gioca Arezzo-Pianese. Con una vittoria a Yamaranto matematicamente passerebbero in Serie C. L'obiettivo è dunque quello di battere il record di presenze stagionali. In occasione del derby con il Livorno lo scorso 6 novembre si registrarono 4.501 spettatori. Dunque tra cinque giorni vista l'importanza della sfida si potrebbe arrivare a quei livelli se non andare forse un po' più su. Passiamo adesso alla Juniores. L'Arezzo Football Academy è campione regionale e stacca il pass per giocare nella prossima stagione nella Serie Elite. Grazie ad una vittoria per 3-1 lo scorso venerdì maturata al Villaggio Amaranto, i ragazzi allenati da mister Luca Magnanenzi hanno ottenuto la, la matematica certezza di aver vinto a due giornate dal termine il girone E del torneo juniores regionale. Sono infatti nove i punti di vantaggio sul secondo classificato. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.